Grazie per essere qui, è un piacere per me poter parlare di questa idea, cioè è un progetto che è nato da poco e sta crescendo tanto e quindi è veramente importante per voi per portare questa esperienza. Vorrei iniziare partendo dalle condizioni che come donne ci troviamo a vivere e che dobbiamo adottare oggi in Italia perché purtroppo come ho detto quasi tutti i l'Italia sta avendo sempre una no, maggiore e progressiva polarizzazione tra la destra, in particolare a casa del governo che ormai da più, più di un anno è eh, potere eh, che vede diciamo, l'alleanza tra la Lega di Salvini e il partito del 5 Stelle e 5 Stelle di Maio. Diciamo Razziste eh, sull'immigrazione in sull'immigrazione culturale e conservatrice sul piano cioè, dei diritti sociali però nonostante questo non è un governo che già una stabilità, anzi quest'ultimo anno ha affrontato varie crisi in particolare a causa diciamo, della forza che Salvini sta eh, conquistando all'interno anche della base sociale e che è condisposta all'equilibrio del governo e che ogni tanto oppone delle le divisa all'interno del governo affinché possa, possa appunto, uh, conquistare maggiore spazio e maggiore decisione all'interno uh, all di questo governo. A questo si aggiunge un ruolo fondamentale che è secolare in Italia, cioè quello del Vaticano, quello della della Chiesa che appunto sempre di più si lega uh, soprattutto in questo momento allo Stato e lo si vede anche dalle uh, ultime uh, uscite di Sardini che bacia il uh, Vangelo uh, diciamo che dalla vittoria delle alla Santa Trinità. E, um, questi due elementi poi così un mostro a due teste che porta Diciamo che ha come bandiera l'ideologia antigenere. Non è un caso, appunto, che in marzo c'è stato un congresso, un congresso della famiglia che si è tenuto a Verona, una città del nord, dove l'anno passato è stato fatto appunto a Vesta in Ungheria, preso da Orban che ha partecipato anche quest'anno al congresso di Verona. E dove ha, ha concluso diciamo, ha intervenuto rimettendo al centro il ruolo fondamentale della famiglia come del nucleo sociale della società. Quindi questo può essere un esempio per far capire quali sono le fondamenta su cui si basa questo governo e a cosa ha, ha di arrivare, cioè ritornare ad a un momento in cui anche le condizioni delle donne erano. Um, erano erano veramente prive um, di diritti fondamentali che invece grazie alle lotte degli anni 70 le donne italiane hanno, sono riuscite a conquistare, come per esempio il diritto all'aborto o quello al divorzio. E questo congresso ovviamente è stato sollecitato e spinto da tantissimi attivisti militanti anti-arborzisti e cattolici, e non solo, finanziato proprio dal Ministro della Famiglia, Fontana, che appunto hanno investito in questo tipo di politica, come politica di Stato. E a ciò però c'è stata una delle risposte più grandi che abbiamo mai visto in Italia, in particolare sulla questione di genere, ma soprattutto una delle mobilitazioni più partecipate degli ultimi anni, che ha coinvolto appunto non solo le avanguardie sociali che si occupano uh, strettamente della questione ma che è riuscita a coinvolgere tutta una larga base sociale e non solo di donne ma anche di uh, persone LGBT uh, oppure semplicemente che uh, rivendicavano una libera scelta da parte delle donne di tutte le persone di questo paese. E, um, a questo appunto si aggiunge non solo um, un semplice congresso ma proprio delle proposte di legge in cui ci sono degli attacchi molto forti a, a, ai diritti delle donne come può essere il, il, il disegno di legge, che ancora non è stato approvato, di Billon che complica così tanto e rende così tanto costoso il divorzio da renderlo in, nella sostanza impraticabile. E questa non è la prima volta che in Italia si utilizza questa tattica, che la DES utilizza questa tattica perché, per esempio, con la questione dell'aborto, noi in Italia abbiamo l'aborto legale, ma che nella pratica non è attuato perché c'è un articolo della legge, l'articolo 9, che eh, dà la possibilità ai medici di fare l'obiezione di coscienza, cioè di rifiutare per motivi religiosi o non di uh, indurre l'aborto e eh, che non ha uh, diciamo, minimi regionali eccetera e quindi causa praticamente che in quasi tutta l'Italia il 90% dei medici sono obiettori di coscienza e una donna è praticamente impossibilitata a, a praticare l'aborto. Questa deriva di destra non ha solo appunto rafforzato tutta una situazione che comunque si stava andando a a sviluppare nel paese, ma l'ha proprio commentata, per esempio da, queste, uh, da questa condizione dell'aborto, si è arrivato che i farmacisti si rifiutano di vendere i contraccettivi, quindi è difficile anche un, per una donna semplicemente riuscire a prevenire la propria salute, non solo un diritto di scelta come può essere, essere l'aborto e questa quindi diventa secondo noi una questione di salute pubblica. inoltre la, non, non si è fermata qui la, la politica di, di Salvini perché è riuscita a strumentalizzare l'esigenza delle donne di uh, dare una risposta ai dilaganti femminicidi che uh, stavano avvenendo in quanto lo stesso movimento di Non di Meno nel 2016 diciamo alla sua esplosione perché uh, perché cioè, eh, si contavano di un, un, un pericidio ogni tre giorni. Quindi nel 2016 scoppia questo movimento che appunto fonda le sue radici contro la violenza macista e Salvini in, in questi anni ha, ha strumentalizzato questa risposta dicendo che a causa degli immigrati, dei rifugiati e diciamo, uh, delle persone che lui considera il colore hanno Uh, C'è una degradazione, una, uh, un, un malessere che queste persone ovviamente stuprano, uccidono, eh, inculcano diciamo, una, una retorica oppressiva sulle donne. E credo che, credo che, crediamo che questo sia diciamo, il punto più pericoloso. Della, della questione diciamo, in cui do, in, su cui ci dobbiamo scontrare, perché non diventa più solo un, un campo aperto di nemici su due fronti, ma diventa proprio far comprendere che è un tema che viene trattato in modo populista e reazionario non è uh, non in quel senso, non va que verso quella strada, ma deve andare uh, verso una revisione della società, una revisione della famiglia e una maggiore libertà di, uh, di, di, di coscienza e di scelta per, per le donne. Quindi come rivoluzionari, come compagni che... Um, fanno parte della chiede che vivono prima di vedere tutta questa situazione, ci sembrava indispensabile dare una risposta a tutto questo e spingere affinché si possa portare avanti una risposta ed è per questo che a qualche giorno possiamo dare la lenta notizia dell'apertura dell'inizio di Pani Rosa in Italia.